Negli occhi, sono frasi parallele, mantengono le distanze e nel medesimo tempo si parlano ascoltandosi. Osserva lo sguardo, come si dissolve in una miscela di cuore e mente. Dalle labbra escono parole lavorate a macchina, standard per uditi adattati. Dal cuore le parole non escono, aspettano di essere raggiunte. L Imbroio d'estate. Con estate è scaduto anche il tuo entusiasmo da bambina. Ho dubbio fosse programmato. Sembravi dinamicamente ferma nel tuo voler scoprire oltre la nostra pelle, ma ti sei imposta l'alt all alle prime gocce di pioggia. Le prime foglie al vento e la visaglie di cielo chiuso. Così, così. Così, così condizione necessaria per tanti amici. Lo star male te li porta via con lo rifiuto del dolore. Lo star bene tramite l'invidia. Cost to cost La barriera è ostacolo per chi la vuole attraversare. Chi brama la parte opposta del fiume, così pure l'uomo davanti allo specchio del mondo non vede altro che barriere che lo tengono lontano da ciò che ancora non è. Ma tra gli antipodi ci sono percorsi, umani, a volte solo guardarsi alle spalle ce li rende sensibili, e a portata di cuore. Tifo per te. Tutto può essere fatto, perché tutto muore. Cosa cominciare allora? Da dove partire? Da un punto morto come un cappoggio alla terra, ha fermato la nostra caduta e c'è ancora vita. Pieno. Niente descrive il mio stato d'animo come questo silenzio cucito mi addosso. L'ago trapassa e sono urla soffocate, cicatrici che fanno curriculum a colloquio col mio cuore. Dalla parte del reale. Ci sono, come non ci fossi, Motivi per farmi sentire non ne sento. Dalla tua voce o dentro di me, Esco per una passeggiata. Già so, non ti troverò sveglia ad aspettarmi. Tasselli Signore delle mie parti, Fa della mia vita un lavoro, non del lavoro la mia vita. Trasforma l'attesa della festa in desiderio di fratellanza. Donami soldi per ispirare questo vivere, non farmi vivere per i soldi. La forza di leggere negli occhi della gente per istruire l'ignoranza del cuore. E soprattutto le preghiere, la libertà di scolpire l'espressione dell'essere di questa coscienza collettiva, chiamata umanità. Pecore e cani non hanno bisogno di nessuno. Sette anni e comprerò un anno. Ogni giorno come ne durasse sette. Scorrono pagine, sempre le stesse. Cambia numero, non le frasi. Nessuno dice a tutti che stavolta non lo seguirà. E nessuno, non un uomo qualunque. Grazie. Ciao, ciao.